Quindi così io parlo lì, figo questo, mi piace, posso cantare. Piccotte pieces and breaking my heart. Ok, Ah, quindi io sento la tua voce qua, però poi viene, cioè tu mi fai le domande, però poi le metti, la gente sentirà cosa mi chiede, quindi io non devo ripetere. Ok, va bene, quando vuoi. Sì, ehm, ma ovviamente ogni storia eh, inizia da... Eh, direi che è tutto.